La giornata, eh, per voi che siete qui, insomma, avete già visto il programma, è abbastanza intensa e piena di eh, vari spunti in cui, con cui abbiamo cercato un po' di eh, mettere diciamo, alcuni tasselli per analizzare la questione dell'immigrazione da vari punti di vista, con, con, eh, trattando temi che non sempre e molto spesso vengono eh, ignorati, trascurati, come esempio anche le dinamiche della geopolitica e dei flussi migratori, quindi cosa. Cioè il modo in cui diciamo si incanalano eh, certi eh, meccanismi eh, oppure vengono spesso utilizzati in malo modo nella propaganda e penso ad esempio alla relazione di oggi pomeriggio eh, sul discorso diciamo, della speculazione della, della gestione emergenziale dell'immigrazione dell stamattina avremo due relazioni una con Rael qui eh, eh, diciamo a mia sinistra e, e poi dopo con Fulvio Scaglione eh, Rael sta, è, per, è, stato, diciamo, è da tanti anni attivista eh, diciamo, sui diritti dei, dei migranti, eh, diciamo, ha lavorato con molte associazioni, ha eh, cioè, collaborato con Macau, con CGL, è presidente di un'associazione eh, Cambio Passo, eh, di questa, anche stata associata fondatrice, Ehm, come diciamo, diciamo, oggetto diciamo, del, suoi, del suo studio, approfondimento, ehm, diciamo, è laureata in urbanistica al Politecnico di Milano e eh, ci, ci farà una relazione eh, riguardo al contesto urbano e della, della città come luogo sia di eh, conflittualità sia di, di, appunto, di possibile integrazione dei, dei nuovi arrivati. Eh, lascio direttamente a lei la parola. E... Va bene, sì. Allora, eh, entro subri, subito diciamo, nel, nel merito dell'intervento. Eh, le parole che caratterizzano il titolo del mio intervento di stamattina sono quattro. Città, incontro, conflitto e integrazione. Eh, la necessità di, pro di problematizzare, diciamo, di interrogare questi termini, non deriva ovviamente solamente dal, insomma, da un interesse teorico e speculativo appunto legato eh, ai miei studi ma soprattutto dall'esperienza che ho maturato negli ultimi anni dalla fine del 2013 a oggi sostanzialmente e a sostegno dei migranti richiedenti asilo e eh, di rifugiati nella città di Milano all'interno appunto dell'associazione di cui vi diceva anche Gian Domenico che, di cui sono socia fondatrice che si chiama Cambio Passo che è nato come un comitato spontaneo eh, inizialmente eh, caratterizzato dalla presenza prevalente di membri della diaspora eritrea etiopica nel quartiere di Porta Venezia in quegli anni erano eh, diciamo, gli anni in cui è esplosa eh, la dimensione emergenziale del fenomeno migratorio, soprattutto eh, di, di provenienza eh, dalla Libia e da quella che poi è stata definita rotta balcanica che eh, per i primi due o tre anni si è caratterizzata soprattutto per la presenza di siriani e di eritrei, eh, con, un, con la scelta diciamo, di intervenire da parte del Comune di Milano istituendo, diciamo, eh, istituzionalizzando eh, un'esperienza sempre maturata in termini di volontariato, alla stazione centrale di Milano, istituendo proprio lì un, un hub di primissimo soccorso, in cui le persone che arrivavano e che all'epoca erano definite transitanti, più come termine descrittivo che non come termine giuridico, nel senso che io non so se voi sapete, immagino di sì, che eh, per effetto del regolamento dublino eh, chi arriva eh, in Europa e per richiedere asilo è obbligato a richiedere asilo nel primo, nel primo luogo, nel primo spazio, territorio europeo in cui approda, arriva, sì, nel caso in cui arrivi via terra. E, ehm, questa cosa... Eh, a questa cosa eh, il governo italiano all'epoca non ha ottemperato, eh, sostanzialmente non eh, facendo i controlli che avrebbe dovuto, nel senso che eh, avrebbe dovuto identificare le persone l'identificazione delle persone sarebbe dovuta entrare all'interno di un sistema informativo europeo che si chiama EuroDAC e questa cosa avrebbe consentito di dare applicazione al regolamento dublino nel senso che eh, nel caso di movimenti secondari quindi dall'Italia ad un altro paese della comunità europea, dell'Unione Europea Uh, gli altri stati membri avrebbero potuto uh, verificare che il primo territorio uh, attraversato in cui insomma, erano approdati i richiedenti asilo, cioè le persone che avrebbero fatto richiesta di asilo lì era l'Italia e quindi li avrebbero rimandati in Italia, cosa che a oggi avviene <coughs> ma avviene dalla, dalla fine del 2017. Infatti dalla città, dalla città di Milano sono, sono passate <coughs> uh, oltre 180.000 persone. Uh, quindi la città di Milano attraverso le strutture istituzionalmente date, attraverso il supporto, un consistente supporto di associazioni di volontariato e del terzo settore, ha di fatto eh, dato accoglienza alle persone che hanno transitato. I termini del transito all'epoca eh, erano i termini di tempo di tre di tre giorni, una settimana e quello era il tempo in cui si fornivano diciamo, i servizi minimi, quindi l'accesso a beni di prima necessità e nel caso in cui occorresse eh, l'assistenza sanitaria. Uh, questo, questa cosa ha uh, ah, diciamo impattato sul, pesantemente sul, sul sistema di protezione eh, verso cui l'Italia andava che è un sistema di, di protezione eh, diffuso che è lo Sprar eh, anche il sistema Sprar è un sistema eh, che, è stato, che ha oggi oltre vent'anni e che è eh, il prodotto dell'istituzionalizzazione di una pratica informale, che, ha, che è stata appunto quella dell'accoglienza delle persone provenienti dall'Albania in circuiti eh, appunto prevalentemente informali, legati alla solidarietà. Uh, uh, delle, delle comunità locali uh, l'istituzionalizzazione appunto di questa pratica ha uh, consentito di sviluppare un sistema che è un sistema che impatta molto meno sulle comunità locali essendo appunto un sistema di accoglienza diffuso diffuso generalmente in appartamento uh, quindi Um, la differenza che il paradigma dell'emergenza ha prodotto dalla fine del, del 2013 ad oggi è stato invece quello della scelta di spazi collettivi, hm? quelli che vengono denominati CAS, centri di accoglienza straordinaria. Uh, CAS... Uh, di competenza del ministero dell'interno e uh, che il, la diretta rappresentanza sul territorio uh, la prefettura ha il compito di gestire uh, attraverso un sistema di bandi uh, in cui sono definite le modalità e i servizi dedicati appunto a chi, a chi richiede asilo. Uh, questo sistema ha fortemente impattato sulle comunità territoriali perché uh, non c'è stata la mediazione dell'ente locale, uh, non c'è stata la mediazione dell'ente locale uh, che appunto nel sistema SPRAR è il responsabile dell'insediamento uh, sul territorio delle persone, dei oggi non più dei richiedenti asilo, nel senso che il sistema SPRAR era un sistema eh, rivolto a richiedenti asilo e rifugiati. Oggi, eh, in virtù degli effetti della legge sicurezza e immigrazione, quel sistema è rivolto esclusivamente a chi ha avuto il riconoscimento dello status, quindi a chi è rifugiato, e non, e non, e non più ai richiedenti asilo. Eh, il prefetto non, non aveva l'obbligo di mediare appunto con uh, le comunità locali né tantomeno con l'istituzione locale dove, dove l'ha fatto si sono comunque verificati esempi diciamo più virtuosi e uh, collocava in spazi disponibili. Dopo un primo diciamo, sopralluogo, rispetto, insomma, un primo monitoraggio rispetto sia agli spazi eh, sia al, ai soggetti del terzo settore, eh, le persone in spazi che andavano dalle 150 alle 500 persone. Eh, questo è il caso diciamo, più noto eh, del, di Corelli che si avvia a diventare un centro di permanenza e rimpatrio, cioè quello che era qualche, fino a qualche anno fa il, centro, il CIE, il centro, di, il centro di Identificazione ed Espulsione, nel senso con le stesse, <coughs> scusate, con le stesse funzioni, eh, con diciamo, un nome diverso. Uh, per uh, realizzare quello che diciamo, molto pomposamente rispetto a, alla realtà dei fatti è uh, la possibilità di rimpatriare chi non, ha, uh, chi, non solo chi non ha diritto chi non ha visto riconosciuta la, la propria richiesta di protezione internazionale ma anche chi è irregolarmente residente eh, vi ricordo, nel caso in cui non lo sapesse, che in Italia gli immigrati extracomunitari, la, la, la stabilità sul, sul territorio italiano è legata al, al permesso di soggiorno, generalmente permesso di soggiorno legato a motivi di lavoro, quindi si può diventare irregolari se nel frattempo non si hanno avuto tutte le condizioni per chiedere la cittadinanza anche perdendo il lavoro che diciamo in questa fase, in questo passaggio eh, che ancora non si è esaurito di crisi economica voi capite che è un forte elemento di precarietà del, delle vite di chi comunque stabilmente faccio il caso per esempio di, di mia madre che per, fino a qualche anno fa perché fortunatamente oggi ha l'età per la pensione e, uh, che è, è in Italia da oltre 40 anni e non ha uh, per sua scelta e nel suo caso non, che non è il caso di molti purtroppo eh, non ha chiesto la cittadinanza italiana <coughs> uh, chiudo diciamo così, questa breve parentesi sulle uh, modalità di accoglienza per tornare sul, sulla città e uh, sull'importanza che uh, questo, questo luogo ha rispetto ai fenomeni migratori uh, dando anche un quadro rispetto a, a quello che è il fenomeno di urbanizzazione nel mondo il 55% della popolazione secondo dati delle Nazioni Unite vive in contesti urbani in Europa che è uno dei continenti più urbanizzati eh, nel mondo, il 73%, in Italia il 69%. Ed è un trend che è in crescita, eh, che è concentrato maggiormente nelle aree periferiche e eh, è anche sostenuto da significativi processi di investimento economico e finanziario. Le città svolgono per molti e soprattutto per gli immigrati stranieri un ruolo determinante come snodo dei processi insediativi. Perché? Perché gran parte degli extracomunitari che ha la possibilità di muoversi e scegliere dove andare, e anche questo non è un dato non significativo, nel senso che non è vero che le possibilità insediative sono le stesse per tutti, soprattutto nel caso degli extracomunitari, soprattutto nel caso dei richiedenti asilo e dei rifugiati, un forte impatto rispetto alla possibilità di scelta ha la dimensione legislativa rispetto alle possibilità di insediamento comunque nel caso in cui hanno la possibilità di, di scegliere dove insediarsi scelgono città medie o grandi proprio perché in quello spazio possono eh, entrare più facilmente in contatto con reti di sostegno, formali, informali, istituzionali e eh, ovviamente anche quelle legate alla comunità di riferimento. La comunità di riferimento, eh, lo dico, non, non è necessariamente la comunità nazionale di riferimento, eh, lo dico perché eh, uno dei primi impegni sociali, che ho, che ho avuto che tuttora ho in forme, in forme diverse sta, è eh, stato all'interno del, del CIG Archigay che ha istituito eh, nel 2007 un progetto contro le discriminazioni multiple eh, quindi un progetto su immigrazione e omosessualità e eh, nel caso di eh, immigrati che arrivano in Italia chiedendo protezione per discriminazione per l'orientamento sessuale, la comunità nazionale non è, non è mh, abbastanza spesso una comunità di riferimento, cioè quella comunità che facilita l'accesso ad alcuni servizi di base, che siano servizi diciamo, forniti eh, dalle istituzioni o dai servizi Uh, offerti dal terzo settore siano uh, diciamo quelli inf più informali quindi <clears throat> è la città che rappresenta il principale luogo di incontro uh, e scontro quindi anche conflitto tra chi uh, vi immigra e chi vi risiede stabilmente tutti attratti dalle risorse che, uh, che vi si concentrano perché ovviamente le città sono un luogo, uno spazio di accumulazione di ricchezza. Eh, ovviamente, come vi dicevo prima, rispetto alla possibilità di scegliere dove insediarsi, la possibilità di scelta eh, ha eh, forti connotazioni spaziali anche all'interno del tessuto urbano. Quindi non solo eh, gli immigrati sono condizionati, nella possibilità di scegliere dove collocarsi nel, diciamo, in Italia mh, rispetto alle le, cioè le varie città, piccole o medie, ma anche all'interno delle città e la logica che sottende al, al loro insediamento eh, con una grande complicità eh, della dell'attitudine speculativa del, del mercato immobiliare è quella, di, eh, è quella di, della segregazione, eh, delle, della segregazione in luoghi diciamo, eh, più lontani dal, dalla città storica, dalla città consolidata, che sono, possono essere sia la periferia che l'Interland. Questa cosa è maggiormente vera nel caso dei richiedenti asilo perché eh, le scelte, soprattutto a Milano, nel senso che eh, la, la prefettura è eh, un, un, un organo di governo che include tutta la provincia di Milano e eh, le strutture, eh, gli spazi collettivi, che, che vi i centri collettivi, sono mh, quasi tutti collocati eh, nell'estrema periferia, sia, delle città, sia della città di Milano che delle piccole città dell'Interland. Eh, ovviamente questo tipo di collocazione spaziale determina anche dei limiti di accesso ai servizi, uno, uno di quelli che influisce di più e che eh, è anche rispetto al mio interesse scientifico più significativo oltre ad essere l'accesso all'abitazione privata impossibile rispetto ai prezzi di mercato eh, e quindi questa cosa alimenta il mercato nero dell'affitto la mobilità. Uh, L'accesso alla mobilità è un grande limite all'accesso a servizi di inclusione sociale, uh, considerando anche che uh, in genere uh, le, politiche di, le politiche, i progetti, uh, forse facciamo... facciamo meglio a dire i progetti i progetti di integrazione eh, sono progetti che raramente vengono disposti dal, dall'istituzione locale eh, in termini di programmi non esiste un piano eh, un piano per l'integrazione dei cittadini extracomunitari eh, a livello nazionale eh, alla fine del del precedente governo eh, era stato proposto un tentativo a, a, proprio alla fine, nel senso negli ultimi mesi. Così come la, cal la calendarizzazione del, um, della legge sul, sullo iusculture, ius soli temperato, e eh, quel piano non è stato, non è stato mai attuato. E quindi non esiste diciamo, uno strumento a cui uh, gli enti locali possono accedere per programmare uh, progetti di integrazione e in genere quindi sono uh, concordati con associazioni del terzo settore, organizzazioni del terzo settore. Um... Devo fare un, un necessario approfondimento rispetto alle modifiche introdotte dalla legge Immigrazione e Sicurezza rispetto agli effetti che produce sulla uh, precarietà giuridica del, dello status dei richiedenti asilo. Uh, L'attuale legge ha uh, cancellato di fatto la protezione umanitaria che era l'istituto che aveva la percentuale di riconoscimento maggiore, ed era un istituto introdotto anche per eh, comprendere delle fattispecie di protezione internazionale non incluse all'interno eh, della Convenzione di Ginevra, eh, che ovviamente insomma, è... Eh, una convenzione datata eh, e eh, non, eh, non prende in considerazione altri fenomeni che producono di fatto eh, spostamenti forzati e quindi eh, l'impossibilità per le persone di avere accesso ai diritti fondamentali nei paesi di provenienza eh, l'istituto appunto della, della protezione umanitaria aveva eh, colmato questo, questo buco a livello di, di legislazione internazionale. Eh, L'attuale governo ha deciso appunto di eh, rimuovere questo, questo istituto e questa cosa provoca, cioè non è, è immediatamente misurabile perché nel senso, non, è, non è serio né ragionevole fare calcoli di, insomma, su un periodo abbastanza limitato di tempo in cui interviene la legge, in genere i calcoli si fanno ad un anno di distanza, però le proiezioni dicono che quel... Quel 40% di persone considerate su, su circa 200.000 eh, che avrebbe potuto avere accesso alla protezione non, non lo avrà, la protezione umanitaria non lo avrà eh, e questo determinerà il fatto che eh, quelle persone saranno irregolari sul territorio italiano. Perché è importante dal punto di vista dei processi di trasformazione territoriale questo dato? Perché eh, produrre eh, questo, questo fenomeno di invisibilizzazione sostanzialmente delle presenze sul territorio non fa sì che eh, le istituzioni a qualsiasi livello siano in grado di intervenire con degli strumenti, sia per, uh, uh, per governare... Come, insomma, si dice più spesso oggi il fenomeno, i fenomeni migratori all'interno del proprio territorio, sia per immaginare servizi alla persona. Uh, Questa questo, quest irregolarizzazione diffusa uh, produce una grande mobilità, uh, una grande mobilità anche legata alle opportunità di lavoro, uh, per esempio uh, insomma, le cronache anche degli ultimi giorni raccontano qual è uh, il ruolo dei lavoratori immigrati nella, nella produzione agricola, e, uh, che è una produzione ovviamente stagionale, uh, che, cosa, che cosa determina che le persone che abitano in un determinato territorio lo abitano stagionalmente per periodi più o meno brevi. La città quindi ha diciamo, uno spazio esploso rispetto alle capacità di insediamento della popolazione immigrata e soprattutto con maggiore maggior impatto sulla popolazione di richiedenti asilo e rifugiati, perché sono quelli che hanno meno capacità oggi rispetto a, alle risorse date e agli strumenti istituzionali dati di insediarsi, di radicarsi su un territorio, che eh, la città diventi eh, sostanzialmente eh, un corridoio di mobilità eh, tra quei centri urbani e più o meno rurali eh, che attraggono forza, forza lavoro. Eh, in, questi, in, questa, in questo quadro l'intervento eh, è molto difficile. Eh, ad esempio riportandoci all'esperienza della, della città di Milano e dell'intervento eh, che facciamo come associazione in un quartiere, che è il quartiere di Porta Venezia eh, la difficoltà è una difficoltà che eh, ci impedisce ad esempio di fare advocacy cioè di raccogliere tutta quella serie di stanze delle persone eh, e poterle seguire attraverso gli strumenti dati, appunto, che sono eh, i ricorsi in sedi gi giurisdizionali, piuttosto che eh, l'accesso a servizi eh, del comune. Per esempio il comune di Milano ha messo, in, ha messo a disposizione fino, fino a qualche settimana fa i dormitori, mi riferisco soprattutto ai dormitori. E questa, questa difficoltà è una difficoltà che ovviamente ricade sulla nostra capacità di intervento, ma ovviamente la cosa più preoccupante è che ricade sulla vita delle persone, nel senso che la nostra... Cioè, il, la, la mobilità forzata anche all'interno di uno stesso territorio nazionale eh, non consente che quei diritti possano eh, essere esercitati. Perché se eh, ad esempio la persona non, non riceve oggi l'esito della commissione che è un esito negativo a cui poter far ricorso scaduti i termini la persona differentemente da quanto avveniva fino a qualche mese fa non può avere accesso anche, nel, anche rispetto alla condizione reale di poter essere una persona che ha diritto di protezione internazionale non può più fare richiesta di asilo. Uh, questo, questa condizione è una condizione uh, molto diversificata, uh, molto diversificata sia rispetto al, uh, alla possibilità individuale di esercitare il diritto di protezione sia eh, rispetto alla capacità di intervento di, delle istituzioni, nel senso che eh, anche la capacità di intervento delle istituzioni nel caso in cui eh, non ci sia la mediazione ad esempio di eh, un'associazione, piccola o grande che sia, rischia di diventare un intervento discrezionale, essenzialmente legato alle capacità che la persona, il singolo, generalmente molto, molto scarse, ha di accedere autonomamente a quei servizi, di conoscerne l'esistenza innanzitutto e di potervi accedere facilmente. L'impossibilità di essere per un tempo ragionevole nello stesso luogo determina anche la difficoltà, per esempio, di accesso alla lingua, che è in genere lo strumento principe di accesso all'informazione. Quindi ehm, la, la, la forte limitazione prodotta dal dalle politiche, soprattutto nel nostro caso, dopo l'intervento della legge migrazione e sicurezza in Italia, in Europa non è molto differente, ehm, condizionano molto le capacità sia del singolo di eh, muoversi autonomamente e accedere autonomamente ai servizi, sia di tutte quelle organizzazioni che eh, lavorano per il sostegno e per la tutela del diritto dei richiedenti asilo. Eh, quindi questa, questa mobilità forzata incide anche sulle capacità di produrre innovazione sociale eh, e cooperativa anche dei soggetti del terzo settore perché non esiste la possibilità di avere uh, dei dati qualificanti che orientino l'intervento pubblico la quantità e la qualità di questi, di questi spostamenti indotti che uh, appunto per quanto ha riguardato la nostra esperienza sono stati più che visibili uh, noi uh, Continuiamo a eh, intercettare eh, nel quartiere di Porta Venezia una presenza che va dalle 5 alle 10 persone che transitano eh, nel, con l'obiettivo di comprendere quale sia la loro condizione e che nella difficoltà di farlo eh, generalmente scelgono di, eh, di andare in un altro Stato. Al di là del fatto che questa fosse la loro scelta iniziale che non è una scelta contemplata rispetto alla legislazione europea e nazionale. E noi siamo passati appunto da questa presenza ad un'iniziale presenza di 300-400 persone al giorno nel quartiere. Voi capite che un'istituzione pubblica ma anche un'istituzione privata, del privato sociale, che ha l'obiettivo di programmare un intervento eh, in, una, in una dimensione così variabile del fenomeno eh, scarsamente riesce ad intervenire e a suggerire eh, alternative praticabili a questo si si somma anche una sorta di analfabetismo prodotto dalla comunicazione nel senso che sia l'informazione che passa attraverso i media, sia l'informazione che passa attraverso il dibattito politico è molto povera di informazione, nel senso che raramente... Quel tipo di informazioni passa per la descrizione del fenomeno, per la qualificazione del fenomeno, quante sono le persone, da dove arrivano le persone, che percorso migratorio hanno o vorrebbero avere, in che percentuali arrivano, dopo quale percorso migratorio prima di arrivare in Europa. Tutte queste informazioni non sono informazioni che appartengono alla dimensione comune del, del confronto su questi temi. E, ehm, ovviamente questa cosa ha anche un, un, una, una, ricaduta, una ricaduta spaziale, nel senso... Uh, se io comune cittadino non ho le informazioni che mi consentono di distinguere che tipo di fenomeno sta attraversando il mio quartiere che cosa chiedo all'istituzione che presumo possa intervenire per fare qualche cosa per operare delle scelte rispetto a al, al fenomeno appunto che sta attraversando il mio quartiere l'unica cosa che sono in grado di chiedere è qualche cosa legato a quello che vedo come effetto di una presenza incontrollata uh, quindi la produzione per esempio di immondizia 400 persone che stazionano abitualmente in un quartiere producono immondizia, se non altro perché eh, mangiano. E, um, e io come residente quell'effetto vedo e di quell'effetto mi preoccupo. Perché di quell'effetto mi preoccupo? Perché non conosco, perché eh, la comunicazione non è fatta perché io conosca quell'intervento, perché io stesso cittadino diventi capace di chiedere un preciso tipo di intervento. Per cui, eh, disagio, disagio diffuso... Eh, letto come eh, appunto fenomeno eh, letto non come fenomeno ma come effetti che produce tale fenomeno, quindi degrado eh, quindi sicurezza sicurezza non in termini sociali eh, non in termini solidaristici ma in termini di tutela del proprio eh, quindi L'intervento che i residenti di Porta Venezia chiedevano ai primi anni era l'intervento della polizia. Eh, noi come associazione abbiamo assunto solo il secondo anno dell'intervento nel quartiere, il tema del dialogo con la comunità locale dei residenti. Uh, perché ritenevamo prioritario uh, dare un altro tipo di, di supporto nel senso ritenevamo uh, che altre fossero le persone uh, che necessitavano di aiuto uh, ma la, il, la, la condizione di ignoranza sia dei transitanti rispetto alla possibilità di esercitare i propri diritti sia dei residenti rispetto alla capacità di lettura del fenomeno e delle cause di quel fenomeno erano eh, una dimensione diciamo comune legata appunto alla mancanza di informazione la mancanza di informazione e, al, eh, e alla retorica sostanzialmente dell'emergenza considerate ad esempio, nel senso, probabilmente, ehm, non so se, se sia noto o meno, però ehm, il, il flusso di cui ci siamo occupati prevalentemente era un flusso proveniente dal Corno d'Africa, il quartiere di riferimento era Porta Venezia, non casualmente perché all'interno di quel quartiere sono storicamente insediate attività commerciali, di persone provenienti da Etiopia ed Eritrea e questo fenomeno è iniziato nel 2001 quando il, il gruppo informale che si è attivato si è trovato come risposta sia istituzionale che di discorso pubblico la dimensione dell'emergenza eh, è, è stato un, diso cioè un disorientamento totale nel senso che eh, quel quartiere è un quartiere appunto investito da questo fenomeno eh, da eh, quasi vent'anni che ha conosciuto due occupazioni: di un edificio, tra l'altro, in Vialecco che è stato abbattuto, e di un'altra eh, un in Forlalini. Eh, e la, l, il, i nostri interrogativi dopo il secondo anno si sono concentrati proprio sulla necessità di eh, uscire da quella dimensione descrittiva cioè dall'emergenza dalla necessità di produrre un racconto per quanto, diciamo, eh, per quanto locale fosse, eh, capace di eh, riorientare diciamo, il pensiero del, delle persone, dei residenti quantomeno più attivi rispetto a, al, alle lamentele nei confronti del comune. Eh, di quel fenomeno, cioè nel senso capiamo, capiamo cos'è e capiamolo insieme perché, eh, differentemente da quanto viene descritto, esiste qualcosa che, eh, che ha sempre attraversato questo, questo quartiere e anche altre parti della città di Milano. Eh, Quest'operazione è un'operazione che, che è riuscita ma non è riuscita esclusivamente diciamo, per noi, è riuscita anche perché nel frattempo ci sono stati prima gli accordi tra Unione Europea e eh, Turchia e poi gli accordi tra Italia e Libia che hanno fortemente ridimensionato il fenomeno. Uh, eh, tra il, il 2014 e il 2018 eh, la media degli arrivi annuali era di 150.000 persone e, eh, oggi eh, insomma la, il conteggio è fatto al 21 marzo eh, gli sbarchi hanno coinvolto 398 persone Uh, ecco voi capite che questo, uh, questo tipo di, uh, di scelte sono in grado di appunto produrre uh, effetti che appunto poi sono, uh, sono visibili in termini di in termini di numeri um, okay. um, sto cercando di eh, pensare agli ultimi passaggi da, da fare insieme rispetto ai tempi uh, le trasformazioni appunto non avvengono in modo, le trasformazioni territoriali non avvengono in modo neutrale, eh, esistono interessi politici, economici, eh, che dipendono sempre più da, popoli, da popolazioni non politicamente responsabili della città e, eh, e gli enti territoriali. Uh, seppur uh, sforzandosi di sviluppare maggiore vicinanza e dialogo con i propri cittadini raramente governano questi fenomeni uh, indurre processi di mobilità delle persone riduce ulteriormente la possibilità di intervento dell'ente locale uh, perché è necessario che ci sia un intervento anche dell'ente locale e non, e non esclusivamente di eh, politiche, politiche nazionali perché il, feno cioè il fenomeno migratorio non si esaurisce nell'arrivo in un territorio eh, il fenomeno migratorio e questo vale ovviamente sia per uh, le persone extracomunitarie sia per uh, i comunitari, è un fenomeno che porta con sé, io le chiamerei, le definirei sfide nuove, uh, sfide nuove che uh, devono necessariamente interrogare concetti, i concetti che hanno costruito lo Stato moderno la nazione, il confine e la cittadinanza se l'ente locale l'ente di governo del territorio più prossimo al alla tutela dell'interesse dei, dei cittadini. Non è parte attiva di questo processo di ridefinizione. Eh, io credo che eh, l'effetto della concentrazione di popolazioni di, di diverse provenienze non potrà che essere un effetto negativo, es, cioè esclusivamente fo, fonte di scontro. E lo dico Uh, non solo diciamo per la cronaca e per l'esperienza che abbiamo vissuto a Porta Venezia, ma proprio pensando a Porta Venezia, uh, in cui uh, invece non solo 40 anni fa ma anche oggi uh, le comunità straniere hanno prodotto un fenomeno di riqualificazione del tessuto urbano. Uh, Riqualificazione che ha determinato e, de e determina anche sviluppo economico. Allora, forse per concludere, eh, leggo questa, questa citazione da, da un libro di Biondillo, Metropoli per principianti. Uh, gli extracomunitari ci ricordano come i parchi pubblici, le strade, le piazze, gli slarghi, di risulta, possono essere ancora abitati da tutti, come scambio simbolico e di libertà. Sono loro che si appropriano degli spazi collettivi perché noi per primi li abbiamo abbandonati. Accettiamo come spazi collettivi solo quelli sicuri, con una selezione all'ingresso, perché ciò che è proprietà privata è mio è, mentre ciò che non è mio ciò che è proprietà pubblica non è io la chiuderei così nel senso che um, credo veramente che uh, la globalizzazione nei termini in cui si manifesta sul territorio i flussi migratori ne sono un esempio uh, sia una grande opportunità se la ricchezza che produce è una ricchezza che viene distribuita a tutti. Grazie, grazie Ravelper. Il tuo intervento. Eh, oggi purtroppo la giornata richiederà dei tempi un po' ristretti per le domande, quindi vi chiederei se qualcuno ha domande da fare, apriamo il microfono, però di essere abbastanza diretti e fare domande cioè, abbastanza circoscritte. Se non ci sono domande, viceversa, ringrazierei ancora eh, per il suo intervento e chiederei a Fulvio Scaglione che ringrazio di essere qui con noi, eh, di venire qua così montiamo velocemente il... Ah ok, perfetto. si sì, si può venire perché abbiamo bisogno del microfono per la registrazione. Eh. fra protezione umanitaria e richiedenti asili, asilo nel senso che adesso eh, con il decreto sicurezza è stata abolita la protezione umanitaria però una persona richiedente asilo può fare richiesta di asilo cioè qual è la dialettica fra le due istanze? Uh, la persona che arriva sul territorio italiano ed europeo uh con la necessità di essere protetta perché rischia al proprio, al proprio paese la vita perché o il proprio paese non è in grado di proteggerlo o perché esiste una condizione tale per cui può chiedere, può fare richiesta di asilo quello che la legge immigrazione e sicurezza ha fatto è eliminare una delle forme di protezione, che era eh, una delle forme che era stata introdotta, la protezione umanitaria, proprio per eh, includere tutta quella sottospecie di eh, condizioni non eh, rilevabili nella Convenzione di Ginevra rispetto a cui una persona poteva chiedere la protezione internazionale ad uno Stato europeo uh, faccio provo a fare un esempio uh, nei casi uh, di uh, disordini Uh, che non vengono riconosciuti come guerra civile in alcuni, in alcuni paesi uh, ad esempio le incursioni di Boko Haram mm? uh, la commissione territoriale uh, può valutare che uh, siccome incur le incursioni più frequenti sono esclusivamente in un'area Uh, che è l'area di provenienza del villaggio della persona che chiede protezione uh, la persona che chiede protezione avrebbe potuto spostarsi in un'altra area del suo paese in cui quelle incursioni non avvenivano uh, e quindi non gli riconosce la forma di protezione che, avrebbero, che avrebbe invece riconosciuto uh, che la commissione avrebbe riconosciuto prima diciamo dell'intervento eh, del decreto legge, no, del, della legge, e, perché oltre a, al fatto che le, che le commissioni hanno ricevuto una circolare del Ministero che eh, chiede espressamente loro di limitare i casi eh, in cui riconoscere protezione, quella persona appunto eh, avrebbe potuto facilmente spostarsi all'interno del proprio paese eh, per non incorrere in quel tipo di pericolo. Eh, Questo, questo tipo di valutazioni sono valutazioni molto discrezionali, eh, che meriterebbero un grado e un livello di conoscenza che generalmente non abbiamo. Eh, per questo era utile che ci fosse uno strumento più... Ehm, ehm, che intervenisse su, su, su alcune mancanze più tutelante ehm, proprio perché eh, non esiste quel tipo di relazione ad, ad oggi che consente agli stati europei di avere una, una, una conoscenza reale dei fenomeni che investono eh, un paese come il Mali, piuttosto che un paese come il Niger, la Nigeria, eccetera, eccetera. Nel senso, i paesi da cui provengono i richiedenti asilo sono veramente tanti. Una delle possibilità che veniva riconosciuta come possibilità, di vedere riconosciuta la protezione umanitaria era anche eh, il livello di estrema povertà. Eh, in quest'ordine di eh, possibilità, eh, attenersi esclusivamente a eh, quello che dice appunto la Convenzione di Ginevra, diventa di fatto limitante rispetto alla possibilità di accesso alla protezione. Eh, e questo non eh, purtroppo, eh, lo, cioè, nel senso io sono per eh, la libera circolazione anche delle persone, però eh, anche volendo essere eh, come dire, ragionevoli rispetto alle scelte che ha fatto l'attuale governo, questa cosa dovrebbe rispondere con la reale possibilità poi di rinviare le persone nel paese in cui arrivano, da cui arrivano, e questa cosa non, non è reale, uh, non è reale e produce tutta un'altra serie di conseguenze che sono conseguenze nefaste per la vita delle persone, nel senso che si muore per quelle condizioni, per le condizioni che impone oggi il sistema legislativo, ma anche per il sistema economico italiano nel senso che eh, ehm, concorrere all'aumento esponenziale del mercato, del mercato nero che sia eh, dell'economia in termini di appunto, produzione agricola piuttosto che di affitti cioè, eh, comporta un forte problema anche per uno stato nazionale che Vuole controllare eh, quanto accade sul proprio territorio.